Ah, il 25 aprile noi siamo venuti giù da Baeso, ci siamo fermati eh, dall'avvocato Grandi, che era poi il, il grande complice a, a Viano. Ci aveva preparato un bel pranzo a tutti noi del gufo nero e quelli che c'erano gli inglesi, così c'eravamo in tanti. Poi, prima che finissero di mangiare, mi hanno mandato già avanti, mi hanno detto, vai a vedere, vai, se possiamo partire. Perché ormai, sì, però sentivo sparare, sparavano ancora tanto, avevano un po' la gente dei tedeschi o dei fascisti che erano ancora in giro, tutti armati, loro volevano fare resistenza, Ora c'era paura. E noi abbiamo mangiato lì e poi dopo io sono partita, infatti dopo i ragazzi ci sono qui, nella fotografia mia non ci sono. Quando sono arrivati a Scandiano, io non ci sono perché io ero già andata avanti a vedere se tiro del pericolo loro tornavano indietro e se non c'era niente, allora vuol dire che non ero tornati indietro, loro potevano venire, fare, andare avanti anche loro, venire giù. Quindi siamo arrivati un pomeriggio. Io so che siamo arrivati un pomeriggio verso sera perché siamo venuti da Viano a piedi siamo passati qui da Buco del Signore. Poi ho detto: guarda, dopo ci sono venuti a finire. Poi siamo arrivati a Reggio, tutta, tutti allegri, perché almeno era così finita. Buongiorno. Ah, de, della paura e delle emozioni, tante. La voglia, quando sono, siamo arrivati a Reggio, è stata una cosa talmente bella che proprio con la, la cosa. Io non so se, se la gente pensava che era finita o non so se c'era ancora da pensare che non era finita la guerra, però secondo me la gioia di tutti deve essere stata grande come la mia, come quella di tanti, ecco. Solo che noi, io, il giorno dopo, io e mia sorella siamo andate a casa subito. Perché per mia sorella era un anno che non vedevo mia madre, neanche mio padre. Io e mio fratello, io sempre, ma io e mio fratello quel più vecchio, Eravamo andati, eravamo andati una volta almeno a 10 km per incontrarla, perché lei aveva paura di venire a casa. Sa, era, era troppo conosciuta ormai, lo sapevano tutti che era là, e, e lui, lei aveva paura di non veniva, sempre per la paura che qualcuno la prendesse così, non veniva, non è mai venuta a casa. E così il giorno dopo, finita la guerra. Siamo andate a casa subito e da lì poi è finita per noi. Noi non siamo più andate destra e sinistra, noi siamo andate subito a lavorare a casa, a cercare di... Poi dopo, dopo è venuto subito maggio, siamo andati in Piemonte eh, eh, a riso e, e poi così abbiamo lavorato. Poi mia sorella alla fine dell'anno si è sposata, per... noi poi non abbiamo più... Più saputo niente della guerra della resistenza, l'abbiamo finito lì noi. Infatti, lui mi dice c'è una tessera. Io non sapevo dove, ero, poi invece c'era. <ride> c'era perché, ma proprio perché dopo noi eravamo anche tranquilli. Ormai i nostri erano a casa e c'era solo, non c'erano soldi, non c'era niente di niente. Allora lì bisognava cominciare veramente a lavorare e fare qualcosa. Mia sorella doveva sposarsi, non avevamo anche di corredo, una volta usava anche a fare un po' di corredo alle, alle, alle donne che si sposavano, però cosa facevi? Eh, abbiamo filato del, della canapa, abbiamo fatto delle lenzuola, abbiamo fatto quelle cose lì, ma tutto un po' di roba fatta in casa. E a me avevano dato una bicicletta eh, i fratelli di, di Kiss? Ma dopo la guerra, subito, no? ma che prima della guerra, che l'ho adoperata a portare, andare a portare i vestiti a mio fratello per scappare, no? E dopo l'ho venduta per comprare la coperta da letto di mia sorella, perché allora non c'era niente di niente, ecco perché la gente... finì la guerra, non c'erano soldi, nessuno aveva niente, ma neanche gli altri da d'arte, non ce n'aveva nessuno dei soldi da darti. perché... Mia madre per fortuna, insomma il mangiare l'abbiamo sempre avuto, avevamo la nostra casa però era quello lì.